Bundesliga, Bayern, tappa a Sinzayn per fare 3 su 3. Fonte immagine, Fox Sports. Nella scorsa stagione di Bundesliga, soltanto una squadra è stata in grado di stoppare il Bayern Monaco per due gare su due, rimediando un pareggio all'alleanza Arena ed una vittoria in casa, l'Offenheim. La nemesi di Ancelotti, iperbolicamente parlando, è il 3-4-3 di Nagelsmann, che tanto male gli ha fatto in una stagione al limite della perfezione per la squadra di Sinsein. Oggi, nella terza giornata di campionato, i campioni di Germania tornano sul luogo del delitto, dove l'anno scorso hanno perso una delle due partite stagionali. 6 punti, punteggio pieno, per il Bayern, mentre Lofenheim è fermo a 4 dopo il 2-2 con l'Everkusen di due settimane fa. Defezioni importanti per i padroni di casa, che devono fare a meno di Kevin Vogt al centro della difesa, di Zuber sulla corsia sinistra e di Gnabry in attacco, oltre a Szalai. Nagelsmann insisterà sul proprio 3-4-3 e sui propri uomini, inserendo però Northgate al centro della difesa davanti a Baumann, affiancato da Bicac e Hubner, Kaderabecke e Schulz occuperanno le corsie, con Amiri favorito su Rupp per affiancare Demir Bay al centro del campo. Probabile che in avanti il trentenne tecnico vada all-in, con Ut, Kramaric e Sandro Wagner. In caso decidesse di aggiungere un uomo in più in mezzo, che sarebbe Ruth, l'ultimo citato sembra il favorito ad uscire, visto l'ottimo inizio stagionale di Ute e l'importanza di Cramaric. Fonte immagine, Twitter Chiocciola Sen99. Ancelotti ha rivisto soltanto ieri sia Vidal che James Rodriguez, rientrati dal Sud America dopo gli impegni con le rispettive nazionali, probabile che i due vengano tenuti a riposo in vista della Champions League, visto che le alternative non mancano al tecnico reggiano. Si è rivisto anche Yavi Martinez, il quale non dovrebbe comunque trovare spazio. Al centro della difesa infatti spazio per Ummel e per il grande ex numero 1 Niklas Sule, ancora out Boateng. Il grande ex numero 2 è invece Sebastian Ruddy, che sarà regolarmente a centrocampo vicino a Tolisso e Tiago Alcantara, con lo spagnolo che avrà licenza di staccarsi in avanti. Dubbi da risolvere sulle corsie, Müller e Coman spingono per una maglia, ma al momento sono Robben e Ribery i favoriti per affiancare Lewandowski, intoccabile. Novità anche sulle corsie, con Alaba e Bernard costretti ai box sarà il jolly Kimmich a giocare a sinistra, con Rafina, fresco di compleanno festeggiatissimo sui social dai compagni attuali e del passato, a destra. Nessuna novità importa, Manuel Neuer è di nuovo a disposizione e pronto a giocare al primo minuto. Offenheim, 3-4-3, Baumann, Bikakčić, Nordtveit, Hubner, Kaderabek, Demirbai, Amiri, Schulz, Ut, Wagner, Kramarik. Hall. Nagelsmann. Bayern, 4-2-3-1, Neuer, Rafina. Sule, Ummels, Kimmich, Rudi, Tolisso, Robben, Thiago Alcantara, Ribery, Lewandowski, Hol. Ancelotti, calcio d'inizio fissato per le ore 18.30 alla reine e Cararena di Sinsei, ma gli ordini di Daniel Siebert.